Un'altra grandezza fondamentale negli studi dell'elettrotecnica è la potenza elettrica. Eh, vediamone una, una definizione partendo dal, dall'assunto generale che la potenza è definita come, in fisica come il lavoro compiuto nell'unità di tempo. Per quanto riguarda i nostri circuiti questo, questo lavoro abbiamo, abbiamo visto che viene rappresentato eh, sotto forma di eh, variazione di energia potenziale posseduta dalle cariche elettriche all'interno del nostro circuito. Quindi eh, analizziamo una, una schematizzazione, consideriamo un tratto di circuito, immaginiamo un tratto di, di circuito, che fa parte di un circuito elettrico chiuso consideriamo due, due superfici di questo tratto A e B due superfici del, del conduttore che stiamo rappresentando come parte del circuito chiuso e eh, immaginiamo la carica elettrica eh, infinitesima di Q che passa attraverso la superficie A del punto A e contemporaneamente c'è il passaggio della stessa carica elettrica di Q attraverso la eh, superficie eh, in, individuata con la lettera B e, e questo avvenga nel, in un intervallo di tempo infinitesimo di T eh, in pratica il, il lavoro compiuto dalle forze del campo a parte, a parte il segno è data dalla variazione di energia potenziale che la carica di Q eh, subisce nel, nel passare dal punto a al, eh, al punto B nel tempo dt. La variazione di energia potenziale eh, che subisce la, la carica dQ eh, dipenderà dal, dal potenziale elettrico presente nel punto A e nel punto B. Indichiamo questi, questi due valori come V a la tensione nel punto A, il potenziale elettrico nel punto A, Vb quello nel punto B e indichiamo come tensione V punto fra A e B la differenza di potenziale VA meno Vb. In questo modo la eh, energia potenziale, eh, la variazione, L'energia potenziale subita dalla carica de Q nel passaggio da, da A a B sarà data da, per, per definizione dalla eh, tensione V che rappresenta l'energia potenziale per unità eh, di carica per, il, per la carica de Q stessa. In, uh, avendo definito la variazione di energia subita dalla, dalla quantità di carica e quindi il lavoro compiuto dal campo, avremo che la, la potenza P sarà data dalla variazione di energia V nel tempo DT e quindi sarà V del Q fratto dt, dove dq fratto dt sappiamo essere la definizione di corrente elettrica e quindi la potenza sarà data dal prodotto tensione per corrente eh, quindi in generale la potenza elettrica associata a uno spostamento di carica nel tempo, quindi a una corrente elettrica che eh, attraversa un, uh, due punti che passa attraverso due punti in un circuito che hanno fra di loro una differenza di potenziale V la potenza associata a questo spostamento è data dal prodotto della, della differenza di potenziale fra i due punti per la corrente che li sta attraversando adesso diciamo questi questa situazione si può presentare in due, eh, in due casi distinti. Uno è il caso che tra A e B sia presente un generatore di, eh, o di tensione o di corrente, o che tra A e B sia presente un generico bipolo passivo, cioè non, eh, un bipolo che non è eh, in grado di generare energia. Vediamo i due casi separatamente, allora se tra A e B abbiamo un generatore di tensione Vg o un generatore di corrente Ig sempre tra i punti a e b quindi o uno o l'altro li pensiamo sostituiti tra i due punti generici del circuito a e b che abbiamo indicato sopra allora in questo caso eh, noi avremo che eh, l'energia eh, W o la potenza P eh, risulteranno erogate dai generatori se rispettiamo la convenzione sui segni dei generatori che prevede che la corrente eh, venga erogata dal generatore stesso attraverso il morsetto individuato col segno più per la tensione quindi quello a potenziale maggiore quindi nel caso del generatore di tensione noi avremo che la corrente I dovrà essere erogata in corrispondenza del morsetto più del generatore allo stesso modo per il generatore di corrente la corrente IG dovrà risultare essere erogata uscente dal morsetto individuato come a potenziale superiore per il generatore stesso in questi casi rispettando questa convenzione prende il nome di convenzione dei segni dei generatori allora avremo che p di valore maggiore di zero dato dal prodotto P uguale V per I, in questo caso appunto se è maggiore di 0 si tratterà di potenza erogata dal generatore, cioè una potenza che il generatore fornisce al circuito, quindi questa. la convenzione per i generatori, nel caso invece che tra i punti A e B sia presente un bipolo passivo, possiamo indicare col simbolo generico del rettangolo, appunto tra i punti A e B, quindi sostituito nella, nella descrizione iniziale, allora in questo caso se rispettiamo la convenzione dei segni dei bipoli passivi che prevede che la corrente I sia entrante nel morsetto che Eh, viene identificato come possedere potenziale elettrico eh, maggiore, quindi tensione maggiore rispetto all'altro, allora, quindi questa è la corrente entrante nel più della tensione allora, con questa convenzione sui segni, se P è maggiore di 0 e P è sempre data da V per I Abbiamo che però si tratta di potenza, in questo caso, assorbita dal bipolo e questa rappresenta la convenzione dei segni dei bipoli passivi. Ricordiamoci di rispettare questa convenzione nei nostri circuiti in modo da determinare le potenze erogate dai generatori nel primo caso, quindi convenzione dei segni dei generatori e le potenze assorbite dai bipoli passivi rispettando la convenzione dei segni degli stessi.